Bene, allora benvenuti, eh, siamo ehm, micro studio, micro studio dev, microstudio.dev è il link a cui dovete collegarvi e come vedete eh, ci sono varie possibilità una volta che siete registrati e tra le possibilità c'è la possibilità di cercare eh, delle documentazioni noi ora vedremo un po' di documentazione grafica, cioè quindi le librerie grafiche che sono opzionali e in particolare la Micro o Micro 3D la Micro 3D eh, vi spiega nella documentazione un po' come funziona e vedete che eh, vi dà un po' di basi vi dice che dovete costruirvi, e questo è un classico per tutti i programmi eh, di videogame, una scena Per dire, in questo tutorial vi spiega come creare una scena, una scena vuota come impostare il background con questa RGB diventa abbastanza scuro vi spiega come mettere un semplice um, cubo qui, alla scena, quindi bisogna costruire il box e impostare la posizione impostargli il colore sempre con e aggiungerlo alla scena è importante avere um, quantomeno una luce nella scena, una Directional Light in questo caso e impostare il colore di questa Directional Light e poi bisogna mettere la camera che è quella che guarda un po' il nostro, un, il nostro oggetto questo qui è l'impostazione eh, per fare l'update facciamo una cosa che faccia ruotare il cubo quindi c'è una funzione update che fa questo mestiere e poi una funzione di rendering una function di draw sapete che in, ehm, nel, nel nostro nel microstudio Studio abbiamo sempre definire le impostazioni iniziali, come si imposta la scena, che cosa succede ogni volta che si passa un frame e soprattutto cosa deve fare quando deve fare, il, eh, deve fare la funzione. Ora io queste funzioni qua le provo velocemente a mettere in un progettino per farvelo vedere. Ecco, quindi eh, creiamo un progetto, vi faccio vedere praticamente com'è la, la struttura e qui facciamo oh, create, eh, bah, qui l'ho già creato ma ne faccio un altro facciamo un nuovo progetto che vi faccio vedere l'esempio eh, di M3 di eh, intro 2 visto che la intro 1 l'ho già fatta Nell'Advanced dovete dire quali sono le librerie grafiche che volete utilizzare e noi useremo il Micro 3D e a questo punto facciamo Create Project a questo punto vedete che abbiamo la init, l'update, la draw e al posto di queste funzioni ci mettiamo quello che abbiamo preso da prima quindi l'inizializzazione della scena vedete che la prima parte è l'inizializzazione della scena poi abbiamo eh, la costruzione del, del cubo, quindi qui potremmo dire eh, che eh, eh, si inizializza la scena, non possiamo lasciare fare così, inizializza. inizializza la scena scura, questo qui crea il cubo, eh, il cubo di un colore più o meno rossiccio quindi tra rosso e verde, quindi sarà, sarà tipo blu più o meno, Lo aggiunge la scena come visto prima, e qui eh, crea, la, crea la luce che è, ecco, crea la luce quasi bianca, vedete che è 255 del 179 e poi, praticamente, imposta la, camera. Imposta, imposta la camera dopodiché semplicemente, se voglio, voglio che il cubo giri attorno uh, all'asse Z, cioè Y, per la, eh, verticale basta che gli dovrei modificare la Y per semplicità quindi la box rotation.y più uguale 0.02 0.02 è una quantità abbastanza piccola e poi nella function la draw faccio il render ora se faccio il play di questa funzione qua vedete che l'ho fatto giallo innanzitutto quindi rosso più verde fa giallo e vedete che lo fa girare in questa direzione ora quello che è interessante, in, è sempre interessante vedere in, in micro Studio è che potete fare ad esempio CTRL, e lasciate, e potete modificare ad esempio un parametro per vedere l'effetto in tempo reale. Quindi, per esempio, uh, vedete che man mano che diventa, verso, in realtà fa un incremento di 1 che è un pochino piccolo, quindi facciamo, vabbè, comunque potete vedere che anche modifiche di questo tipo, permettono di vedere la differenza eh, di qualunque cosa se cambiate uno dei eh, di colore di questo cosa qua, ad esempio invece di metterlo mettete 255, vedete che essendo limite non si vede la modifica perché è stata fatta a inizio programma quindi per vederla dovete fare il stopparlo cioè fare il restart il progetto e vedete che è cambiato il colore in questo caso la modifica avviene in, non in tempo reale perché questa eh, procedura qua è stata già eseguita all'inizio del programmino quindi come vedete l'impostazione della scena con i nostri oggetti tra cui la camera, la luce e il cubo mi ricordo niente niente Blender, tutto ciò poi la, la possibilità di eh, modificare dei parametri dell'oggetto dell e degli oggetti nella scena e poi il rendering della scena usando la camera predisposta questa diciamo, è la base base per eh, lavorare in 3D con il oh, mio amico studio